Presidente, io voglio iniziare questo mio intervento con una, un aneddoto. Era il 2015 quando ero al municipio 15 in opposizione e mi arrivò una richiesta da parte di una persona che conoscevo che aveva perso il lavoro e mi chiedeva se c'erano possibilità per eh, come dire, essere alleggerito dal pagamento della quota intera del, appunto del, di quanto spettante per la refezione. Io istintivamente dissi mi informo, vedo, ebbi delle informazioni errate perché mi fu detto che l'unica alternativa era rivolgersi al, al, ai centri sociali. Eh, quindi quando sono entrata nelle, qui in Campidoglio, diciamo che eh, ho cominciato insieme ai miei collaboratori ad attenzionare questo problema, questo tema. Quindi perché racconto questo? Perché eh, l'analisi, la, lo studio che è stato fatto appunto sulla, sulle questioni relative all'isenasce nasce da lontano per cui è una, una questione che abbiamo veramente molto attenzionato e lì è venuto fuori il richiamo al DPCM numero 59 del 2013 che evidentemente pochi conoscevano perché anche al municipio mi era stata data una risposta negativa al quesito che avevo posto e lì abbiamo Uh, recuperato questo DPCM e abbiamo uh, come dire, cercato il percorso per allineare Roma Capitale a questo DPCM perché evidentemente le informazioni, queste tanto decantate informazioni di cui sento parlare o comunicazioni di cui sento sempre parlare erano carenti anche allora a danno dei cittadini a questo punto, di una persona che aveva perso il lavoro. Quindi eh, abbiamo recuperato l'ISE corrente, quindi l'abbiamo inserito nella delibera eh, famosa del 2018 e da lì poi ci siamo un attimino, eh, come dire abbiamo un attimino ampliato, anche ragionando con gli uffici, perché chiaramente il percorso è stato fatto con il Dipartimento Politica Educativa in maniera molto capillare e molto puntuale e quindi è emersa la necessità anche di anticipare la, la data di presentazione del, dell'ISE, eh, un ISE che come sappiamo tutti è relativo all'anno precedente. Eh, quindi abbiamo fatto i percorsi dovuti, eh, abbiamo anticipato la data, dico anche che abbiamo data adeguata comunicazione, come ho detto prima, non solo sul sito ma anche in altro modo. Detto questo, siccome parto dalla logica che nulla è perfetto, nulla è perfettibile, laddove è, è, tutto è perfettibile, laddove sono arrivate le prime segnalazioni di ritardatari eh, alla scadenza del, 2000, eh, del 31 luglio, abbiamo anche fatto un lavoro di indagine presso i municipi, premesso che la delibera quella del 2018 è passata al vaglio dei municipi, come tutte le delibere, e quindi anche dal segretariato, anche dall'ufficio, dal dipartimento politiche educative abbiamo avuto riscontro di un ritardo fisiologico. Quindi anche alla data consueta e canonica il ritardo era qualcosa di consolidato. Quindi abbiamo voluto. Uh, seguire questo percorso per andare ancora una volta incontro alle esigenze dei, dei cittadini, dei contribuenti, di quanti hanno veramente la necessità di essere alleggeriti dal pagamento della quota intera. Quindi uh, mi sento di ringraziare gli uffici, mi sento di ringraziare i membri della Commissione eh, insieme ai quali abbiamo fatto questo percorso, non tutti, tant'è che oggi abbiamo degli emendamenti a cui inevitabilmente abbiamo dovuto rispondere negativamente perché non collimano con quanto stabilito da quel DPCM famoso a cui comunque si fa sempre richiamo. Quindi è ovvio, riteniamo di aver seguito tutti i percorsi utili, è chiaro che l'attenzione a questo tema non verrà meno perché è interesse nostro andare incontro alle esigenze dei cittadini, ancor più in questo momento di estrema precarietà che stiamo vivendo e già stiamo attenzionando eventuali altri interventi in materia. Quindi attenzione vigile alla questione, quindi il voto sarà assolutamente affermativo. Grazie.